Oggi volevo parlare di arte, cioè che cos'è per me l'arte. Parto da ciò che molti artisti che ho ascoltato mi hanno trasmesso. Iggy pop. Frank Zappa. Gabriel, De André, Pino Daniele, il pre primo, Guccini, sono persone che si facevano dire da un direttore artistico cosa cazzo dovevano scrivere, io non credo proprio, io credo che non abbiano mai fatto dei compromessi, quindi mi hanno trasmesso un concetto di purezza, un esempio di coraggio, per me l'arte è coraggio, coraggio di credere in ciò che si fa. Se invece vuoi fare l'autore, il cantante, devi metaforicamente metterti una divisa e patteggiare tra ciò che il mercato vuole e ciò che sei veramente. È un mestiere affascinante perché se riesci a sfruttare al meglio la tua creatività al servizio del mercato puoi oggettivamente fare carriera e anche un po' di soldi. Questo però con l'arte non ha niente a che fare perché l'arte non patteggia, non non stringe le mani, non partecipa a gare perché non si mette alla berlina non deve subire il giudizio, non vuole subire il giudizio perché non deve far parte del mondo reale nel mondo reale l'opinione di un amministratore delegato che deve decidere se pagare o no la tua creatività e quanto deve pagarla peserà moltissimo sul tuo modo di essere. Qui si entra nel mondo degli adulti e il mondo degli adulti con la creatività che nasce dal bambino che è in te va in conflitto. Quindi a quel punto diventa necessaria la preparazione. La, la preparazione. Per la tua sopravvivenza, essere un performer diventa vitale. Vabbè, questo è quanto. Ciao.